Ciao, sono Luca di Mr. Gadget, sono felice di trovarvi per presentarvi un prodotto veramente strepitoso, Google Pixel 3 XL. Se non vi siete ancora iscritti al canale, questa è l'occasione giusta per farlo. Vi ricordo tra l'altro che anche il sito mrgadget.tv è tutto rinnovato, quindi il consiglio è quello di dare un occhio, lo stesso occhio che noi daremo alla confezione del google pixel 3 eh, xl che al suo interno oltre al telefono ha qualche altra eh, cartuccia da sparare come ad esempio eh, questi nuovi auricolari eh, sono i pixel earbud ma nella versione eh, con attacco per USB Type-C e bisogna dire che insomma, una volta inseriti questi auricolari nella porta USB Type-C del eh, telefono viene eh, avviata un'installazione, Google Assistant subito disponibile, eh, immediatamente la pressione di un eh, tasto e ovviamente la possibilità di interagire con il telefono senza bisogno di eh, usare eh, le eh, mani e eh, poi ancora l'adattatore questo viene utilizzato per eh, passare i dati da un telefono all'altro con il setup iniziale c'è il cavo due volte eh, usb type eh, c per andare dal eh, caricabatterie fino eh, al telefono e poi o eventualmente anche da un computer eh, con quel eh, tipo di connettore e poi ancora ecco il, invece l'adattatore per andare da USB Type-C alle cuffie da 3,5 mm se preferite utilizzare le cuffie di tipo tradizionale ma il telefono come? Beh, il telefono è bello, bello, bello, bello e ancora bello. Allora, bello in questo caso nella sua versione bianca non è più il formato panda, quindi vedete non c'è più quel eh, salto tra il bianco e il nero che c'era invece eh, nella versione precedente, ma dovreste toccare questa parte che è una parte diciamo più opaca ma in realtà morbidissima al tatto non morbida nel senso di gommosa ma nel senso che è setosa è molto elegante bella, bellissimo eh, questa è dunque la versione eh, bianca che eh, nella parte laterale offre anche questo pulsantino con eh, questo colore eh, verde temamente la parte, il not pink eh, ovvero il telefono nella versione rosa ha il pulsante rosso sul lato. Il notch, insomma ne avete parlato in molti, insomma secondo voi grandissimo, ehm, boh, insomma, io tutto sommato è un elemento che non trovo eh, che sia particolarmente disturbante né su questo né su altri telefoni, cioè nel senso che riesco a vivere anche con il eh, notch. Il display da 6,3 pollici, attenzione perché DisplayMate dice che questo display plastic OLED è il miglior display mai realizzato su uno uh, smartphone. Uh, peraltro questo è un 6,3 pollice, abbiamo detto plastic solid, 100 cm2,3 eh, di eh, superficie, 1440x2960, eh, 18,5 noni, un angolo eh, di visione, di eh, lettura notevole e nessuna virata verso il blu, cosa che invece eh, vi ricordate capitava purtroppo con il Pixel 2 lo scorso anno diciamo che Google ha imparato la lezione si è messo veramente di impegno e ha realizzato un prodotto con un eh, display notevole ci sono 523 pixel per eh, pollice e eh, abbiamo detto una diagonale da 6,3 pollici c'è anche una certificazione che protegge non solo il display ma tutto il telefono IP68 questo devo dire che è un elemento sicuramente importante se vogliamo entrare un po' nei eh, dettagli tutto sommato telefono eh, leggero da impugnare per la dimensione che presenta 184 grammi, USB Type-C nella parte inferiore, la SIM è posizionata nella parte in basso, abbiamo già visto il pulsante di accensione con questo verdino, il volume rocker, il controllo del volume, da questa parte invece pulizia assoluta delle eh, forme, qui solo il microfono per il bilanciamento del eh, rumore, eh, c'è una sola fotocamera eh, nella parte posteriore con il sensore delle impronte digitali che quasi va a eh, sparire sul eh, telefono e poi la doppia fotocamera invece nella parte eh, frontale, poi arriveremo anche su questo dettaglio. Ma come si comporta nella vita di tutti i giorni questo telefono? Beh devo dire che insomma se Google non facesse telefoni velocissimi sarebbe un problema e in realtà questo Snapdragon 845 in realtà è molto veloce anche se è utilizzato con tra virgolette, soli eh, 4 GB di RAM. Secondo me l'utilizzo di 4 GB di RAM non è casuale, probabilmente eh, Google ha voluto dimostrare che con Android si possono ottenere ottimi risultati di velocità e di funzionamento anche senza utilizzare uno sproposito di RAM che diventa più una eh, diciamo, esigenza di marketing che non eh, reale display, abbiamo detto, con toni eh, di colore accuratissimi, eh, velocità del eh, telefono notevole, sapete che eh, abbiamo le gestures, per cui ad esempio eh, facendo questo movimento sul pulsante iniziale vi muovete tra eh, un'applicazione e l'altra, in questo modo si torna indietro, schiacciando si va eh, alla home, tenendo premuto eh, si attiva l'assistente eh, di Google, che eh, qui è molto persistente, eh, viene utilizzato anche insieme a al pixel stand, ma anche di questo eh, parliamo eh, successivamente. Software eh, molto veloce, ovviamente Android 9 eh, nella sua eh, versione più recente, un software eh, che eh, vi offre essenzialmente eh, molte funzionalità soprattutto eh, per eh, quanto riguarda la parte fotografica, poi ve lo, eh, lo vedremo, e poi per eh, l'utilizzo dell'intelligenza eh, artificiale in molti degli aspetti del suo eh, funzionamento. Se diamo un occhio però ecco al software eh, vero e proprio, vediamo la gestione eh, della eh, rete mobile e la gestione del wifi, la possibilità di gestire anche eh, i dispositivi che sono collegati con il bluetooth, presso ci sarà anche un miglioramento con eh, un aggiornamento eh, del software, un miglioramento anche dell'abbinamento bluetooth che sarà eh, reso più eh, semplice. Questa è la eh, gestione eh, delle applicazioni, poi eh, torneremo in, in un dettaglio perché qui c'è scritto tempo trascorso nelle app, è una delle parti del digital eh, well-being. Eh, non ci sono eh, grandissime rivoluzioni per eh, quanto riguarda invece l'utilizzo del eh, telefono o gestures particolari, c'è il flip to shh, quindi si gira il telefono per eh, silenziarlo ma diciamo che insomma il Pixel è mantenuto ad un livello di funzionamento molto semplice, molto basico, molto eh, immediato anche per chi non l'ha mai utilizzato in precedenza ci sono alcuni dettagli da eh, notare il riepilogo ad esempio eh, alcune informazioni se avete un appuntamento se avete eh, delle informazioni eh, importanti che riguardano le vostre attività la vostra giornata vengono riportate eh, nella parte alta eh, del eh, display eh, ci sono alcune funzionalità per migliorare per rendere più facile l'utilizzo ad esempio eh, digitando, tu, cliccando due volte sul tasto di accensione avete visto sono passato alla fotocamera vi ho fatto vedere anche un altro dettaglio L'always on uh, display che eh, vi dà alcune delle informazioni base, vi mostra, vi fa capire ad esempio quali eh, notifiche eh, vi siano arrivate eh, dettaglio peraltro che insomma siete eh, abituati questo è un classico dettaglio che vi eh, viene anche mh, reso immediatamente visibile grazie ai eh, puntini sulle eh, icone delle applicazioni mentre sulla parte in alto del notch ci sono alcune informazioni se ci sono poi eh, notifiche supplementari c'è questo puntino che vi avvisa che ci sono altre informazioni che vi aspettano quando eh, abbassate la tendina, eh, volendo potete utilizzare anche il sensore delle impronte digitali posteriori proprio per vedete, eh, governare la visualizzazione eh, delle notifiche senza bisogno di eh, toccare il eh, display. Eh, ci sono altre funzionalità molto eh, facili da eh, utilizzare eh, ve ne mostro una eh, tra tutte vado ad esempio in eh, YouTube vi faccio vedere questa visualizzazione di un eh, videoclip di eh, Mr. Gadget con il pinch to zoom eh, esterno siete in grado eh, di attivare o di disattivare la visualizzazione full screen eh, vedete questo con il pinch eh, to zoom del eh, telefono eh, allora c'è una parte secondo me dell'utilizzo eh, delle gestures che non è il massimo il fatto cioè che eh, quando ehm, voi volete eh, andare eh, a vedere le applicazioni che ci sono nel telefono vedete il primo swipe eh, che voi eh, fate vi porta nel eh, diciamo nella zona della chiusura delle applicazioni eh, questo eh, passaggio che eh, viene reso necessario insomma, non è sempre comodissimo no? vi aumenta il numero eh, di passaggi che dovete fare per eh, attivare la, le, o per raggiungere le applicazioni che non avete eh, immediatamente disponibili. Come sempre ovviamente con un movimento di, questa, di questo tipo eh, si accede alla vostra pagina di Google con eh, le informazioni che sono via via ritagliate a seconda eh, delle vostre eh, abitudini. Un dettaglio importante l'audio stereo, un altoparlante in alto, uno in eh, basso, quando avete il telefono in eh, questa posizione l'audio è esattamente frontale quindi sono dual front facing eh, stereo speakers e anche questo secondo me è un dettaglio veramente importante tutte le funzioni del software sono già disponibili, lo saranno probabilmente al momento del lancio. Ad esempio ve ne segnalo una per cui è necessario iscriversi al momento di un programma beta, quello del benessere digitale. Vi dice quanto tempo avete utilizzato oggi il telefono, quanti sblocchi avete fatto del display, quante notifiche avete ricevuto. Gestite ad esempio la modalità flip to shh, quindi girate il telefono per silenziarlo. Potete gestire sempre da questa parte del software anche la modalità do no disturb insomma è una parte del centrale del eh, telefono perché questo sia sì l'ab delle vostre attività ma non sia eh, una, un utilizzo eh, diciamo maniacale ed esagerato in questo modo con un colpo d'occhio guardando quanti sblocchi avete fatto del telefono e quante notifiche avete ricevuto potete magari darvi una calmatina che può sempre essere molto utile ho lasciato solo a questo punto uno dei dettagli più importanti quello della eh, fotocamera fotocamera che è singola nella parte posteriore, 12 megapixel di eh, sensore, apertura eh, 1.8 dei pixel da 1,4 micro quindi voglio dire eh, pixel veramente eh, grandi con la capacità di catturare molta luce e con la stabilizzazione ottica delle vostre eh, foto, una fotocamera questa principale in grado anche di catturare video eh, fino a 2160 pixel con eh, 30 frame al eh, secondo. C'è una stabilizzazione, ma è elettronica anche della fotocamera frontale che può arrivare a scattare dei video fino a 1080 pixel. Ci sono due modalità importanti che vi segnalo. Una è la modalità ritratto quella cioè che vi dà la possibilità di sfruttare l'effetto bokeh tanto e quindi la sfocatura insomma dello sfondo tanto con la fotocamera principale ed è un'azione dell'intelligenza artificiale del software quanto con la fotocamera frontale fotocamera frontale che ha un altro eh, elemento importante quello cioè di utilizzare uno eh, zoom per cui eh, vedete lo spazio che potete eh, catturare grazie alla doppia, doppia fotocamera da 12 megapixel vedete cambia eh, drasticamente, ci vuole un nanosecondo, praticamente un piccolo tocco eh, del sul display per arrivare ad ottenere eh, l'utilizzo della eh, fotocamera con eh, l'angolo allargato sono eh, due sensori abbiamo detto da 8 eh, megapixel uno con apertura 1.8 l'altro con apertura 2.2 eh, con la possibilità dunque di eh, riprendere immagini eh, molto molto più vaste ma eh, l'utilizzo della fotocamera eh, non eh, finisce qui quando raggiungete la voce altro eh, trovate una serie di eh, ulteriori possibilità per utilizzare la fotocamera intanto la photosphere eh, poi il playground adesso ci eh, arriviamo quello che qui vedete eh, chiamato eh, fototessera in eh, realtà insomma eh, avrà un nome diverso quando eh, arriverà il momento definitivo che ovvero eh, cogli l'attimo attenzione perché sono tutte delle eh, sfumature molto eh, interessanti questo ad esempio eh, ha la eh, possibilità di catturare delle immagini nel momento in cui qualcuno di voi eh, sorride. Um, ci sono dei suggerimenti che vengono dati eh, da Google che dicono eh, questo tipo di fotografia, ad esempio in alcuni contesti tipo un picnic con gli amici, una festa, una situazione eh, in cui vogliamo cogliere veramente l'attimo particolare eh, può essere la, la, la situazione, la soluzione eh, migliore. Eh, sempre in queste eh, modalità, avete visto la modalità Google Lens tra l'altro adesso non serve più scattare il pulsante della fotocamera basta essenzialmente porre un oggetto davanti alla fotocamera inquadrarlo, eh, dare un eh, tap sulla fotocamera perché lui essenzialmente eh, selezioni delle informazioni in questo caso ad esempio vedete lui aveva essenzialmente trovato eh, due oggetti eh, diversi il secondo oggetto, avete visto, ha letto anche il testo in questo caso. Eh, qui c'è una, eh, eh, eh, una matita con scritto Radio Number One. Ve eh, la mostro qui: c'è una matita con scritto Radio Number 1it eh, Avete visto forse che la fotocamera è stata in grado di leggere il testo, ci chiede di tradurlo, di copiarlo eh, o di cercare anche su internet qualcosa eh, relativo. A, eh, questo testo c'è anche un menu per la eh, condivisione google lens davvero sempre più potente io l'ho provato ad esempio con eh, delle eh, piante nel corso del weekend incredibile la capacità di riconoscere eh, anche le piante altro elemento quello delle foto in eh, movimento quindi la possibilità di eh, catturare quando voi scattate eh, una eh, fotografia avete forse visto il eh, movimento tondo quando eh, io Uh, ho questo uh, tipo di uh, soluzione posso scegliere poi quale scatto tenere uh, tra quelli che sono stati realizzati quando ne vengono uh, realizzati uh, diversi insomma eh, fotocamera questa in cui manca ancora eh, la modalità notturna, quella eh, sarà resa disponibile eh, un po' più avanti ma è davvero una fotocamera che eh, si comporta eh, alla grande, tanto quando eh, c'è molta luce, quando la luce è poca tenete conto ad esempio che adesso io eh, ho un grandissimo contrasto alle spalle, vedete eh, dalle immagini eh, come è in questo momento la, la, la situazione è eh, guardate la foto che è stata eh, scattata grazie all'HDR Plus eh, che è sempre eh, installato la qualità dei vostri scatti ma anche quella dei eh, video è eh, veramente eh, notevole ehm, ci sono davvero delle opzioni legate all'utilizzo della eh, fotocamera che rendono eh, questo oggetto molto molto carino. Prima vi parlavo di Playground, eh, Playground vi dà la possibilità di interagire con la realtà eh, virtuale, vedete ad esempio con eh, i personaggi di Marvel, ma non solo questi perché ci sono anche eh, degli eh, stickers che potete eh, utilizzare. Vedete, potete spostare anche il eh, personaggio con cui poi eh, potete eh, interagire quando fate una eh, foto, un eh, video, ed è veramente molto eh, divertente. Potete scrivere anche sui, eh, su ciò che voi eh, riprendete, eh, potete fare una serie di azioni ovviamente che rendono ad esempio i contenuti social molto più divertenti un piccolo dettaglio um, il display tende un po' a scaldare quando viene tenuto acceso a lungo probabilmente è un effetto dell'utilizzo di uh, plastic OLED quindi del P-OLED uh, display ma per il resto uh, abbiamo detto DisplayMate l'ha valutato il miglior display uh, presente su un uh, dispositivo uh, mobile ultimo dettaglio di cui vi voglio parlare è il uh, Pixel Stand altro elemento che può essere una chicca veramente molto caro Eccolo, eccolo il Pixel Stand, lo vedete non collegato, quello che succede è che quando voi appoggiate il telefono in questo modo capitano cose, eh, compare immediatamente l'assistente virtuale, eh, questo telefono può diventare una cornice digitale eh, diciamo che ci concentreremo con eh, un video dedicato al Pixel Stand nei eh, prossimi giorni ma diciamo che sia dal punto di vista eh, estetico che del eh, funzionamento questo oggetto è veramente molto molto molto eh, carino ed è un elemento che completa l'offerta del eh, mondo Pixel in un modo davvero originale. Batteria da 3430 mAh, Bluetooth 5.0, Snapdragon 845, 4 GB di RAM, 64-128 GB eh, di memoria interna, eh, tre colori diversi, tra l'altro tutti i tagli di memoria e anche diversi colori saranno disponibili nello store eh, di eh, Google. Uh, insomma um questo telefono ehm, rappresenta diciamo, il miglior esercizio eh, Android, almeno nelle eh, intenzioni eh, di Google. È un oggetto con eh, diciamo, un costo impegnativo, due tagli 5,5 6,3 pollici, eh, il prezzo base 899 o 999 euro eh, sul mercato italiano, 79 euro per il Pixel Stand. Mm, è un costo impegnativo, ma il progetto è, è il prodotto è veramente eh, super plus dicevo 3430 mAh di batteria mm, quando ho, ho sentito questo eh, dato mh, confrontato poi con il taglio del display ho avuto qualche momento di timore in realtà nell'utilizzo di questi primi giorni la batteria non è eh, veramente un eh, problema e allora un prodotto in cui la fotocamera è l'elemento eh, distintivo, l'aspetto eh, estetico molto carino, io devo dire mi sto trovando molto bene con questo Pixel 3 XL, la domanda a questo punto la faccio a voi, ma a voi piace?